è un argomento che conosciamo assolutamente tutti e l'interpretazione che diamo di questo argomento è assolutamente corretta. Dici come fai a saperlo se, se non mi dici? Eh, lo so perché adesso quando ve lo dico mi direte hai ragione. È un, è un video piuttosto diciamo lunghetto quindi sarà diviso in due parti. Vi prego se vi piace di eh, farlo girare perché capirete dal contesto che è davvero qualcosa di eclatante. L'argomento è l'argomento della donna adultera del capitolo 8, dei primi 11 versetti del capitolo 8 del Vangelo di Giovanni. La razio di quello che è successo la sappiamo e siamo tutti d'accordo che Gesù ha manifestato una misericordia incredibile, un'accoglienza incredibile e un giudizio altrettanto incredibile, qualcosa di veramente unico, qualcosa di veramente eccezionale per noi. Amen, amen, amen. Ma probabilmente ancora più grande di quello che immaginiamo. Io ho un po' di imbarazzo per almeno tre motivi per parlare di questo argomento. Il primo è il linguaggio, perché devo andare a leggere determinate cose su un altro testo e con un linguaggio molto forte. Quindi io, non potendo dire delle parolacce ovviamente, per motivi etici ma anche per motivi della community, giusto che eh, ho anche la responsabilità dell'amministrazione, eh, però eh, sono, sarebbero parolacce, non mie ovviamente, che aiuterebbero molto a capire perché Gesù si è comportato così, in maniera così grandiosa. E questo è il primo imbarazzo. Poi c'è un secondo imbarazzo. Questo testo, così come noi l'abbiamo collocato nel Vangelo di Giovanni, guardate, io mi sono preso alcuni appunti perché, sapete, questo è un canale didattico e necessita sempre di vostra verifica. L'intera pericope è omessa nei, nei codici orientali, non c'è proprio specialmente più antichi, eh? e nei padri greci del primo millennio fino a Teofilatto non c'è alcuna ehm, alcun aggancio a questo episodio. È attestato nel codice D, G, H e M, sono molto tardivi. Poi, negli unciali greci, e parliamo già dell'ottavo del decimo e undicesimo secolo. L'ora chiudono tra terischi. diciamo che in alcuni, il due, nel minuscolo 225, prendete nota, lo inserisce dopo Giovanni 736, il gruppo dei codici F minuscolo 43 la colloca dopo Luca 21, 38. Sul fatto che Luca sia l'ultimo redattore dell'ultima edizione del Vangelo, dell'ultima redazione, e molti grandi esegeti, specialmente delle hall biblique, erano su quella linea, che l'ultimo revisore fu Luca. Non, mi, non voglio annoiarvi, però, se andate a fare delle ricerche vedrete che è così. E nel gruppo ecco degli unciali F4, sempre il problema della vista, addirittura dopo Giovanni 21-25. E quindi, probabilmente, trattandosi di un testo non giovanneo se ne elencano le varianti. Almeno è un obbligo mio darvi queste varianti, proprio per essere precisi. Quindi vuol dire che c'era un imbarazzo anche dei copisti perché il contenuto è veramente forte. Ma il terzo imbarazzo mio, il terzo imbarazzo mio nei vostri confronti è di eh, natura anche, diciamo, teologica. Vi spiego. Le fonti che io sono andato a eh, vedere, per le quali ho fatto queste, queste schede didattiche, sono fonti eh, tratte dal Talmud, io so benissimo che voi il Talmud eh, sapete cos'è più o meno e, e non lo conoscete e, e quel poco che avete sentito, eh, avete sentito parlare male del Talmud, male perché eh, purtroppo anche tanti siti pochi informati hanno sparato a zero, specialmente molti tradizionalisti eccetera, dicono che nel Talmud ci sono delle bestemmie su Gesù, su Maria, eh, sì, però queste sono cose che sono venute nell'Alto Medioevo. Eh, ammesso in un concesso che si parli della stessa persona perché ci sono sempre delle perifrasi. Ma io non voglio parlare del Talmud, voglio solo dire che le fonti talmudiche che sono in nostro possesso, e vi darò ovviamente le citazioni, sono testi che fotografano delle normative per applicare la legge di Dio quella di Mosè che questa è biblica quindi quella si sa che è prima di Cristo del periodo di Cristo o anche un attimino antecedenti periodo degli zugot cioè dei maestri doppi no? delle coppie gli ultimi due sono i lele e vi rimando poi agli studi di soteriologia quelli che lo vogliono fare però ne, ne parliamo anche spesso Qualcuno è anche open source, lo potete vedere. Non chiedetemi qual è, perché con 1.100 video, francamente, in questo momento faccio fatica. I ragazzi di là non li voglio disturbare più di tanto. Quindi sono imbarazzato perché te questi testi non sono considerati probatori dal punto di vista teologico, per noi cristiani. Eh, però dal punto di vista storico, dal punto di vista giuridico, dal punto di vista dei documenti, dal punto di vista quindi del sistema storico critico col quale ci si deve approcciare alle scritture, e purtroppo però, ecco, la qui mi imbarazzo, sono delle pietre miliari, senza le quali io faccio molta, molta, molta fatica, ce lo siamo detti più volte, a inquadrare bene un testo del... del... Limitiamoci ai Vangeli, limitiamoci ai Vangeli, potrei dire di tutto il Nuovo Testamento, ma adesso limitiamoci ai Vangeli, e limitiamoci proprio a questo episodio l'episodio è ho finito con i tre imbarazzi eh? l'episodio lo conosciamo però ci sono delle cose che sono un po misteriose perché Gesù scriveva per terra cosa ha scritto le ipotesi sono tante tutte giuste tutte sbagliate e, o meglio, una giusta e, e tutte sbagliate o tutte sbagliate. Perché è importante sapere cosa è scritto, o avere un'opinione di ciò che può avere scritto, e poi questo dialogo strano. Chi è senza peccato, state bene attenti, eh, non fate l'orrore che fanno tutti, che dicono che chi è senza peccato scaglie la prima pietra, il testo non dice così, il testo dice che è senza peccato per primo, scagli la pietra, non la prima pietra è per primo, si prende a lui la responsabilità di rompere il ghiaccio, e nessuno lo fa. Il fatto che, e anche qui ci siamo arrivati un po' tutti, che venga portata, attenti, alla pena della lapidazione, una donna presa in flagrante adulterio, dice il testo, solo lei e non lui, ce lo siamo sempre chiesti. E questa è la prima grande irregolarità, ma qui non c'è bisogno di andare a scomodare ovviamente il Talmud, perché è scritto anche nell'Antico Testamento e quindi non, non necessita tanto di vedere a livello applicativo come doveva essere fatto. Ecco, sul come doveva essere fatto invece qui si apre assolutamente un mondo, qualcosa di, di grandioso. E vi dico di più alla fine di questo video, che è propedeutico ovviamente, alla risposta che vedremo nei, nei prossimi video. Alla fine della vicenda questa donna, questa ragazza, questa, questa donna avrà anche la nostra solidarietà. Voi direte, ma per forza Gesù ha detto che non la condannava, va in un peccare più e quindi noi siamo discepoli, anche noi dobbiamo, sì, però se limiti, ci limitiamo solo a questo che è, la, è una verità, perché Gesù non la condanna e noi siamo discepoli, o vogliamo essere, ecco. Però poi non siamo molto convinti, nel senso che se poi succede a noi, se dovesse succedere a noi, grazie a Dio vedremo che non può succedere a noi, sì, sì, non può succedere a noi, quando vi spiego il perché direte, ah ecco, ecco, a noi non può succedere, però se dovesse succedere a noi, senza sapere le cose che andremo a vedere nel prossimo video, non lo so se ci comporteremo, vabbè, chiaro, non, non, non, non lapideremo certamente nostra moglie, però, eh, o faremo lapidare nostra moglie, però eh, magari un bel divorzio ci, poteva, ci potrebbe stare, o risentimenti, ripicche. E poi noi siamo sempre quel popolo che solo dopo la riforma del diritto di famiglia, no? aveva elaborato, intenzionalmente, insomma, in maniera un po' arcaica, non nel dopoguerra, fino al 68-69, adesso non ricordo bene la data, però c'era il famoso delitto d'onore, sono stati anche fatti dei film, divorzi all'italiano, vi ricordate, nei primi anni 60, dei film grandiosi no? della, della commedia all'italiana, a volte anche il dramma all'italiano. Bene, la risposta, perché non, a noi non potrà capitare questo, e, e soprattutto la nostra solidarietà con questa donna dopo 2000 anni, credo che lei se la meriti, credo che lei se la meriti, senza andare contro le leggi di Dio e contro la morale. Ciao e alla prossima!